Io sono Peach Pam e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di cosa ho fatto a Capodanno. L'ho passato con gli amici, eravamo una decina. E niente, abbiamo cucinato insieme, abbiamo fatto spaghetti con il sugo di pesce, il cotechino, perché è tradizione anche se io non lo mangio. Patate e polpo, poi il fritto non è andato bene, perciò niente. Poi le cozze con limone ma erano buone, probabilmente le cozze erano andate E Le mie breezer. Care brizzare la fragola che io adoro abbiamo festeggiato a mezzanotte e dopo abbiamo mangiato dei dolcetti fatti in casa è stata una serata divertentissima ho conosciuto anche persone nuove che non conoscevo ancora è stata una bella giornata e spero che i video vi piacciono wow, bello. Bene, spero che i video vi siano piaciuti, vi va lasciate un commento e un like, iscrivetevi per tutte le novità, ci vediamo al prossimo video, ciao!